Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi vi presento una nuova puntata di Ask The Wine. Ask the Wine, il vlog che risponde alle vostre domande e curiosità sul mondo del vino. Per farvi una domanda è molto semplice, basta scriverla qui sotto nei commenti piuttosto che sulla pagina Facebook o il canale Instagram facendola anticipare dall'hashtag Ask the Wine. Io la intercetterò e risponderò qui nei miei vlog domenicali. Oggi rispondo alla domanda di Rubino Diamante che a proposito di una degustazione che ho fatto un qualche tempo fa mi chiedeva cosa significava che il vino aveva una chiusura dolce. E questo mi permette un po' di parlare in maniera mh, sintetica di appunto il gusto del vino quindi le sensazioni gustative che noi andiamo a percepire quando andiamo a appunto bere un calice di vino. Partiamo dal presupposto che eh, in realtà quando parliamo di gusto non parliamo solo della sensazione che sentiamo in bocca ma da un insieme di sensazioni che coinvolgono sia l'olfazione, quindi la parte retronasale, quindi gli odori che andiamo a percepire per via retronasale, il gusto in senso stretto, quindi proprio il gusto che sentiamo sulle papille gustative, ma anche delle sensazioni tattili, perché il, la lingua stessa ha una funzione tattile, quindi va a sentire determinate consistenze o, mm, o comunque forme, la cosiddetta texture, come si chiama adesso, qualcuno utilizza quando si parla di vino. Quindi mh, partendo dalla bocca che quindi è, mh, è deputata a sentire appunto non tanto dei gusti quanto dei sapori e quindi eh, normalmente noi individuiamo cinque categorie che sono quelle classiche che abbiamo un po' tutti studiato anche a scuola che sono dolce, salato, amaro, acido e ultimamente, non recentemente, si è aggiunto anche l'umami. Allora detto che l'umami all'interno del vino solitamente non si trova perché è una caratteristica di sapore che si ritrova più facilmente ad esempio nella carne piuttosto che nei formaggi, mm, ci concentreremo sulle altre quattro, quindi sul dolce, sul salato, sull'acido e sull'amaro. Mm, quindi dolce è ovviamente la sensazione che noi percepiamo quando in bocca mangiamo appunto qualcosa che contiene delle sostanze zuccherine. Mm, acido è la sensazione che noi sentiamo quando abbiamo delle sostanze che hanno un contenuto di acidi, eh, amaro a sua volta anche lui in realtà è determinato da determinati acidi, però hanno degli acidi che rilasciano delle sostanze che di fatto ci danno quel gusto appunto di amaro che noi percepiamo come amaro. Infine il salato che invece è, contenuto, è, la, è dato dal contenuto di sali all'interno del nostro nel nostro vino, quindi sostanze minerali saline che noi andiamo a, appunto a percepire in bocca. Non tutti abbiamo le stesse percezioni, cioè la nostra bocca non è uguale per tutti, ci sono varie soglie di percezione dovute ad esempio a patologie piuttosto che a sensibilità più o meno accentuate che ognuno di noi ha all'interno della sua bocca. Quando io parlo di sensazioni di questo tipo, mi riferisco a quello che normalmente, a livello statistico, dovrebbero sentire l'80% delle persone. Quindi, normalmente, quando si parla di un determinato gusto, è quello che dovrebbe essere percepito sostanzialmente. Fatte 100 persone che assaggiano quel vino, dovrebbero sentirlo almeno l'80% delle persone per trovare un riscontro. Quindi, questo è l'ambito dei quattro gusti. Altra parte del gusto è sicuramente la parte retronasale, cioè quello che noi sentiamo a livello di odori, principalmente con la parte appunto interna della cavità nasale, dove ci sono gli appositi recettori che ci permettono di anche sentire quello che noi chiamiamo odore. In realtà gli odori di sé per sé non esistono, o meglio, sono sempre delle sostanze che sviluppano determinati determinate particelle che noi percepiamo con quel determinato odore, ma sicuramente una funzione molto forte nell'odore lo, ha lo hanno le nostre immagini, cioè eh, noi normalmente ricordiamo più facilmente un odore se lo associamo a un qualche cosa, a un ricordo piuttosto che a un'immagine molto forte. Esempio, eh, l'odore della rosa, tanto per fare un esempio, non si sente perché lo, lo diciamo è la rosa, ma perché molto probabilmente a livello nostro inconscio mentale lo andiamo ad, ad associare al fatto di magari da piccoli aver posto il naso vicino a una rosa e quindi aver sentito quel particolare odore e quindi noi lo associamo appunto alla rosa, piuttosto come il pane, l'odore di pane che lo sentiamo appunto quando ricordandoci magari di aver mangiato un bel pane fragrante, magari appena sfornato, che con il suo classico appunto odore. Quindi Tutte queste sensazioni, sia appunto gustative in senso stretto della lingua che olfatti retronasali olfattive eh, da parte del naso, ci danno poi quello che noi, eh, due parti di quello che noi consideriamo il gusto. In più noi andiamo ad aggiungerci anche le sensazioni tattili. Quando noi andiamo a degustare un vino, il vino in realtà lascia comunque delle sensazioni di, eh, quando noi sentiamo parlare di esempio morbidezza, oppure sentiamo parlare di spigolosità del vino, sono termini che a volte vi sarà sicuramente capitato di sentire eh, quando si degustano appunto dei calici. Mm, in realtà è di fatto delle sensazioni a livello tattile che la nostra lingua percepisce proprio per una reazione a determinate sostanze che sono contenute all'interno del vino stesso, normalmente sono date dagli acidi che normalmente hanno, queste, hanno, hanno questo effetto di spigolosità, normalmente si trova molto su vini che hanno carica tannica ad esempio, magari un po' sbilanciata oppure mh, quella sensazione di mh, bruciato, che ad esempio è dato dall'alcol quando è sopra una determinata gradazione alcolica. Ecco, sono tutte sensazioni di tipo tattile che però appunto mh, poi andiamo a ritrovare in degustazione e che quindi vanno ad influenzare il nostro giudizio sul vino. Quindi mh, di fatto in realtà non siamo tutti uguali, quindi questo è un po' l'ambito, di, diciamo la conclusione di questo video, non siamo tutti uguali, ognuno percepisce sapori in maniera diversa, però diciamo che l'80% dovrebbero comunque rientrare nelle caratteristiche che noi andiamo a sentire. Poi ovviamente ci si può entrare più nello specifico, cioè nel tempo degustando diversi vini e magari facendosi accompagnare da persone più esperte, si può andare a individuare appunto diversi sapori, quindi ritrovare molto probabilmente anche a livello gustativo quello che solitamente si sente al naso, ad esempio se noi sentiamo il gusto di mora, tanto per fare un esempio, al naso quando facciamo appunto la partiamo appunto annusando il calice dovremo poi ritrovarlo anche come gusto, lo potremo ritrovare solo appunto magari con un po' di esperienza, pian piano degustando, stando attenti alle varie sensazioni si riesce anche a ritrovare molto spesso il gusto del, eh, sia del olfatto che appunto a livello di palato. Eh, particolare eh, consiglio che vi do è appunto esercitarvi, quindi esercitarvi come sicuramente annusando il più possibile, degustando il più possibile e magari anche mh, tramite libri piuttosto che partecipando a delle degustazioni, mh, farvi indicare prima quali sono i gusti che si potrebbero trovare in quel vino, in modo che voi pian piano li impariate a riconoscere e poi ritrovarli anche nelle altre bottiglie mh, di altri vini che andrete poi a bere. Bene, per oggi direi che ho concludo qui.